Buonasera, buonasera a tutti, dopo tanto tempo sono riuscita a tornare. E Ancora non c'è nessuno, aspetta ancora un pochino. Intanto devo dire grazie a Anna e Enrico e alla signora la moderatrice che mi ha dato questa, questa opportunità di parlare. È una cosa che mi fa tanto piacere. Intanto ringrazio tutti, tutti, tutti, tutti perché mi avete aiutato tanto. Io vi ho sentito tutti, avete fatto dei gruppi di preghiera e ho sentito tutto questo affetto. Non, non mi avete abbandonato mai. Io tante volte non ho risposto perché non era il momento, era un momento che stavo troppo male. E, però vi sentivo sempre tutti e questo mi ha fatto tanto piacere. Vuol dire che che mi volete anche bene non più. allora ehm, come ho detto eh, in, questi, in questo periodo che sono stata tanto tanto male sono successe delle cose incredibili per me incredibili e ve le voglio raccontare perché sono state delle esperienze troppo troppo grandi, che mai più mi sarei aspettata. Dunque, eh, un giorno, erano i primi giorni dove stavo particolarmente male, e, e piangevo, stavo piangendo perché non, non sapevo più cosa, cosa fare. Se non me lo apri mi piace di più. Allora va bene, ero, ero sdraiata su questo letto proprio in preda alla disperazione perché non funzionavano i farmaci, non, non sapevo come muovermi, come fare. E a un certo punto mi sono sentita toccare una mano. E ho guardato e davanti a me c'era una persona, era un'entità, che era venuta da me circa 30 anni fa. E 30 anni fa questa persona, questa entità, non la conoscevo. E invece stavolta l'ho riconosciuta subito. Era padre Pio. Era molto serio. Non ha detto niente però mi ha toccato una mano e io ho capito che mi avrebbe aiutato. Difatti dopo, dopo pochi minuti non mi ha detto niente, è rimasto lì un cinque minuti forse. Mi guardava serio, era, era molto serio. Io provavo a chiedergli qualcosa ma non mi rispondeva. E... E questo dolore piano piano non è passato del tutto, però è stato più, più sopportabile. E per me è stato già un grande, un grande sollievo, perché il dolore forte così certo non è da augurare a nessuno. l'ho detto, sono scivolata, mi sono schiacciata le vertebre e poi, poi sono, sono usciti tanti altri problemi che io... Non sapevo di avere e con le tac invece hanno visto che che problemi ci sono e sono tanti però io, io ce la metto tutta perché io voglio continuare voglio continuare a camminare anche se è doloroso però continuo piano piano faccio le cose però allora, poi vi eh, ho detto che mi è successo delle cose belle, mi è successa un'altra, un'altra, anche quella meravigliosa, e purtroppo non avevo dietro con me cellulare per fare una fotografia, però è successa una cosa bellissima. Io sto vicino a Pisa, e, e qui ci sono diversi ospedali e non c'era, dovevo fare un, un attacco, ma non c'era posto da nessuna parte. E allora abbiamo trovato posto in una clinica a Livorno, eh, però io non mi potevo muovere, anziché eh, sono venuti a prendermi co, con l'ambulanza e anche lì devo dire grazie perché sono stati tutti gentilissimi con me, cose che io eh, lo dico e lo dirò sempre, mai giudicare una persona dal primo, dal primo sguardo, perché non credevo che ci fossero persone così umane. Sono venuti a prendermi e siamo andati a Livorno siamo partiti di qua che pioveva. A Livorno non pioveva, ma c'era un cielo nero, nero, nero. Per via del COVID, quando arrivano le ambulanze o la gente, le fanno aspettare fuori finché non è, non è l'orario preciso. Allora io ero ferma nel parcheggio e mia figlia era andata a era andata a consegnare i documenti e c'erano i ragazzi dell'ambulanza che gli ho chiesto se per favore mi potevano aprire il portellone vicino al viso. C'avevo un portellone grande perché volevo vedere il cielo, volevo, volevo un po' d'aria. E questi ragazzi l'hanno aperto subito e poi si sono un pochino allontanati perché fumavano una sigaretta. Io ero lì che guardavo questo cielo, ma nero, nero, nero. A un certo punto questo cielo si apre, si apre, viene una cosa bianca e si forma un angelo con le ali aperte, ma grande, e ce l'avevo proprio davanti al viso. Io quando ho visto quest'angelo ho detto ma come mai succedono tutte queste cose a me e peccato che non avevo il cellulare perché lo volevo fotografare e, e insomma si è formato questo angelo grandissimo e, e lo vedevo questo, questo angelo venire sempre più vicino si avvicinava sempre di più a un certo punto mi sono ho visto che questo angelo mi ha preso come nelle sue ali e ha chiuso le ali. E poi questo angelo è tornato, è tornato nel cielo. Io ero lì che continuavo a guardare, perché me, me l'ero sentita addosso. Però poi si è allontanato, beh, per me è stato come un augurio, è stato come dire non arrenderti vedrai che ce la fai, vedrai che tu continuerai a fare le tue cose, eh, magari più lentamente, però piano piano comincio a fare un po' tutto. Il cielo si è, si è richiuso subito. Io non ho avuto il coraggio di dire niente a questi ragazzi che erano fuori, perché non lo so se era una cosa per me, se loro l'avevano vista, ma non mi hanno detto niente. E poi anche un po' di pudore, perché non si sa mai come possono pensare altre persone. Comunque sono andata dentro poi a fare questo quest esame e mi sono sentita leggera. Non, non mi hanno fatto male nel muovermi, né niente forse perché ero così imbambolata, così, ma è stata una sensazione bellissima. Poi eh, ho sentito tutto l'affetto che, che mi avete mandato con con con i messaggini, con le telefonate, eh, con i, con i regali che mi avete fatto, che mi avete mandato, che io non so nemmeno come avete fatto, mandarmi, avete mandato di tutto, e io no, non so come ringraziarvi. Allora, io continuo a fare le mie cose e le faccio così volentieri. Voi che mi conoscete lo sapete già, io messaggi in diretta non li do, li do quando mi arrivano e anche oggi ne ho mandati diversi perché mi erano arrivati e io li ho mandati anche da persone di tanto tempo fa, però eh, io li mando quando mi arrivano. Io no, non, non vi voglio dire una cosa per un'altra o illudere, no, no, no, è una cosa, l'illusione è la cosa più brutta che c'è. Quando arriva un messaggio, io siccome eh, le tengo tutte queste cose, tutti questi messaggini che arrivano, eh, me li scrivo e me li tengo, poi mi danno il nome e io in base a questo ve li intraccio e ve li mando. Volevo dirvi che sono molto felice di essere qui, perché non avrei mai creduto di poter tornare. Ora se mi volete fare qualche domanda o lasciare qualche nome, io poi quando arrivano ve li mando volentieri. Buonasera a tutti quanti siete, come mi fate sentire, mi fate sentire orgogliosa e mi commuovo di queste cose. Allora, chiedete pure. Sì, e... in forma. <ride> Sono seduta ora, eh? perché cammino tutta storta e con un bastone, ma va bene uguale. Grazie a tutti per il bentornato. Franca, prova a mandarmi anche il nome del tuo babbo e solo il nome. eh? E poi se viene... Io, io te lo faccio avere, stai tranquilla. Allora, mi fai vedere una, torno un pochino indietro. Oh, Anna Rita, io ti ringrazio tanto. Guarda, ho avuto la figliola che ha dovuto fare delle cose, quasi impensabili, però eh, in quei giorni non abbiamo trovato nemmeno un aiuto eh, per le mie cose personali, però è riuscita a, a farmi tutto, C avevo un'infermiera incredibile e mi continuavano a far bere, bevi, bevi, bevi. io non so quanti litri d'acqua mi hanno fatto bere, mamma rosa, papà salvatore, ok, Alberto <ride> grazie va bene, Delizia, chi ha svaldo? tuo marito? Carla, eh, la tua mamma non è arrivata, eh? Tua mamma è sempre in viaggio. Prega, prega per lei, preghiamo tutti per lei. Chissà Germana, io so che qualche cosa ti è già arrivato. <ride> grazie Antonella no ma io sono come tutti il papà si chiama Aleco spero che parli in italiano perché io altre lingue non le so eh Laura, sei così cara. Ma siete tutti? No, no, brava di più. Io mai più mi potevo immaginare eh, un affetto così grande da parte di tutti. Grazie, grazie, no, non finirò mai. Marco, sono scivolata scivolata dalle scale e mi sono schiacciata le vertebre. È stata una cosa molto molto dolorosa. Sì, Graziella. Ehm... Da me vengono, viene chi vuole e chi può. Eh, io, io non cerco, vengano loro. Vengono loro quando hanno qualcosa da dirmi, eh, perché poi l'entità no, hanno anche delle preferenze. Eh. Um, chi, chi preferisce andare con la scrittura automatica, chi con. come si chiama. Co, che si fanno sentire le voci e ognuno fa come vuole come può e simone anche tuo babbo è pochino eh, che è andato di là e, un pochino di tempo prima di arrivare perché da, dall'altra parte c'è una scala e questa scala bisogna salirla e, e si sale piano piano perché noi di qua siamo tutti umani e tutti tutti tutti facciamo facciamo degli errori e, e poi quando dell'errore che abbiamo fatto e magari se è fatto qualche volta si può aver fatto per cattiveria però tante volte a volte si dice una mala parola a una persona magari poi ci si pente e magari poi non si ha nemmeno il coraggio di chiedere scusa e invece bisognerebbe imparare a chiedere scusa. Io chiedo scusa a te, ma te devi chiedere anche scusa a me. E, e tutti, siamo tutti umani. Quando arriviamo di là, c'è questa scala da, da salire. È una bella scala, bella, bianca, grande. E con più più ci rendiamo conto degli errori che abbiamo fatto e con più si sale questa scala sempre uno scalino alla volta uno scalino alla volta e poi quando si arriva di là si trovano tutte le persone che abbiamo avuto in questa vita parenti amici eh, anche non amici anche persone che magari abbiamo solo conosciuto così Grazie. Grazie mille. Un bacione anche alla piccola. Sonia, se viene questo Maurizio, stai per certa. Serena, proviamo. Come, come si chiama tuo babbo? Non basta che... Che mi dica che, che babbo di Serena. Però, Serena, quello che ti dico, eh, non arrenderti mai, eh? mai, perché anche le cose che, che ti si prospettano brutte, poi c'è sempre un modo per, per migliorare, per, per andare avanti. Maria Teresa, senz'altro, se arriva più che volentieri. Giovanni, va bene, Sirena. Io ti auguro tanta salute, invece, e che le cose si possano risolvere al più presto. Ma te non mollare mai, eh. Oh, grazie, Franca. Che piacere, che piacere mi fa. Sì, io sono stata ferma quel mesetto che, che proprio non potevo fare niente, però ehm, dopo ho ricominciato subito a cercare di aiutare, perché tutti voi avete aiutato me e, e io cerco di aiutare voi. Ollie, ehm, se, se li fai una preghiera li fai solo felici. Se, se, fai, se canti una canzone li fai ancora più felici, perché cantare è come pregare due volte. Basta che tu dica anche solo una preghiera detta col cuore. Non importa, secondo me, fare tutto rosario così a pappagallo perché va detto no. Viene di, di solo una preghiera, ma detta, detta davvero col cuore, con amore. E forse è anche più, più gradita una preghiera tua che una messa, secondo me. No, dallo sguardo non mi ha incoraggiato. Ero rimasta parecchio, parecchio perplessa perché ho detto: Io, ma eh, cosa mi avrà voluto dire? Che non camminerò più? Come subito mi avevano fatto capire. E invece, invece no, ho cominciato non ci credete, ma dopo cinque minuti sono riuscita a muovere le gambe. Cose che non, non facevo da, da tanti giorni. Allora Marco, um, prova a mettere una fotografia della tua mamma sotto il cuscino. In genere um, da sogni ti dirà qualcosa. ci dice che sono morti ma ehm, non sono morti sono solo in un'altra dimensione che eh, qualche volta qualche volta si fanno vedere quando quando possono quando vogliono eh, più facile poterli sentire. A me è capitato tante volte di, di vederli anche, ma non sempre così. Non sono io che decido, sono loro che decidono. Io sono, sono solo un tramite e, e per me sono venuti veramente poche poche volte. E è, in questo momento è stata una cosa eccezionale perché la, la volta prima, 30 anni fa, quando venne Padre Pio, no, non venne per me, venne per, per dirmi cosa dovevo fare a una bambina che mi avevano portato, una neonata che aveva dei grossi problemi perché non lo so cosa, cosa ci aveva, cioè cosa gli era successo soltanto che era nata con un tendine che non si era sviluppato e aveva la testina piegata completamente da una parte. Mi portarono questa bambina piccolissima, avrà avuto un mese sì e no, che l'avevano già portata al Casolini a, a, a Genova e gli avevano detto che la dovevano operare, però quando fosse stata un pochino più grande. e Mi portarono questa bambina e me la misero sul lettino, ma io, dissi, io non, non, non so davvero, io ho anche paura con i bimbi, cioè paura. Io del male non lo posso fare, però non mi piace nemmeno illudere e sicché sì mi sì, ma io non so cosa fare e proprio lì accanto a me e... venne padre Pio e mi disse, mi disse sì, che erano lì nell'ambulatorio con me videro che c'era qualcosa di strano ma non capivano cosa perché loro non vedevano c'era solo una luce molto molto forte eh, e mi disse cosa dovevo fare. Io, io ho fatto quello che mi ha detto e, e questa bambina subito ha tirato la testina dritta. Io mi meraviglio ancora ora perché mi sono successe delle cose troppo troppo grandi, poi dico perché a me, perché cosa ho io di diverso dagli altri? Sono, sono una persona umana, sono una persona peccatrice, sono una persona come tutti, però da quando sono tornata dal viaggio nella luce mi è cambiata la vita e... E ancora ora io dico: ma ma perché? Non, non mi sento degna di una cosa così. Non mi sento degna, ma ho accettato, ho accettato perché eh, ho, ho visto delle cose belle che ci sono di là, e, e non mi hanno voluta. E forse dovevo fare un altro cammino, un altro un altro pezzo de, de, della vita che doveva cambiare e che è cambiata a me eh, è cambiata la mia famiglia e è cambiato a tanta, a tanta gente sono io oggi. io quando aiuto le persone non sono io, sono solo le mie mani che aiutano, perché io non so niente. Le mie mani, io faccio tanta pranoterapia a distanza, su una fotografia, e qualche, qualche risultato c'è, perché me lo, me, lo, me lo dite, e ci sono stati dei bei risultati, io ho detto che sono diventata nonna di diversi nipotini, miei miei ne sono due però ultimamente sono diventata a nonna di, di diversi nipotini che, che io non conosco però ho aiutato le mamme quando era un momento che Avevano bisogno di un, un incoraggiamento, di anche di togliere un pochino di infiammazione. E io, appoggiando le mani sulla fotografia sul computer, le mie mani si fermano dove vogliono, quanto vogliono, e la persona poi sta meglio. E io vi, vi ringrazio tanto perché. Mi, mi dite poi come, come stanno le, le cose, se sono migliorate, se non sono migliorate, certo, per tutto non funziona, non funziona, però per tante cose sì, per, per tante patologie sì, certo, quando c'è una malattia più seria, no, e poi dico sempre, eh, i medici vengono sempre prima di tutto, i medici, le medicine, i farmaci, eh, tutte le terapie che vi ordinano, quelle, quelle assolutamente non vanno mai smesse. quello ve lo deve dire il medico, quello che posso aiutare io lo faccio in più, magari per, per stare un po' meglio, per, perché poi quando magari state meglio il medico vi, vi leva un pochino di cura, ve la dà un pochino più leggera e allora va meglio anche perché si sa i farmaci fanno bene e fanno male però eh, quando ci vogliono ci vogliono. Io purtroppo non ho fatti tanti in questo periodo e infatti si vede ancora che sono gonfia ma va bene uguale. Quando poi una persona sta meglio allora Senti Marco, ehm, io non ho visto nel purgatorio e nell'inferno. Non lo so se non me l'hanno voluto far vedere o se non c'è. Certo, il diavolo c'è e io ho paura del diavolo. Però eh, a me mi hanno fatto vedere solo il paradiso e non so perché, perché forse in quel periodo dovevo andare prima all'inferno. Però non non me l'hanno fatto vedere e, e mi hanno fatto capire che, che il Signore perdona tutti, no? non fa distinzione tra una cosa e l'altra, tra uno che, che ha fatto un peccato anche grave. L'importante è che si renda conto di quello che ha fatto, si penta di quello che ha fatto e, e magari di non farlo mai più. Perché eh, se ci si rincarna no, non si deve più fare una cosa brutta come si è già fatta. Bisogna cercare di andare sempre meglio. Franca, grazie mille. Grazie mille. Leonida, vogliti bene, ti devi voler bene prima te. Senti, per la chemioterapia io, io posso aiutarti a togliere un po', un po' di problemi che dà la chemioterapia, che a qualcuno dà dei problemi, a qualcuno no, però non... E falla con convinta di quello che fai e convinta che poi ti fa guarire, capito? Perché quando uno deve fare una cura, deve farla e deve essere convinta che, che poi sta bene. Perché se ti ordinano una, una, una terapia così, è perché ti vogliono aiutare, sì, che magari un giorno non star bene, eh, però um, ti mandami la foto, eh? Oli no, ci sono su so Facebook. Le religioni, le religioni eh, direi già sono tutte ultime. Eh, il Signore è sempre uno solo. Oh, grazie Germana, ma sei troppo gentile. Siete tutti così cari. Io... Elena, se vengono, senza dubbio, eh? vai tranquilla. e, Serena, ma certo che ti do forza, ma te la devi dare anche da sola. Bisogna, bisogna reagire, bisogna combattere, bisogna fare ancora tante cose. Io ve l'ho detto tante volte, io ho bisogno di di fare ancora delle cose non è venuto ancora il momento che mi devo fermare io ho una nipotina di otto anni che, eh, che per più di un mese non ho potuto eh, averla vicina perché non, non, non si poteva e sapesse quanto quanto mi manca io devo farla devo farla crescere perché il mio figlio e la moglie hanno bisogno di una mano e io non mi posso fermare ora poi lunedì rientrano a scuola e io finalmente dal lunedì la riavrò quando torno da scuola è una bimba simpaticissima e... Qualche volta facciamo la lezione, qualche volta no, perché perché è troppo difficile la lezione che fanno ora gli elementari. <ride> Grazie Teresa. Luce, ehm... No. I messaggi che ho avuto in questo ultimo periodo li ho, li ho consegnati, li ho consegnati tutti. L'angelo che ho visto era grandissimo e aveva le ali aperte, proprio spalancate, e c'aveva un vestito lungo. Non ho visto il viso visto che c'era la, la testa, però non l'ho vista. Ho visto questo, questo proprio un angelo col vestito a trapezio e queste ali grandissime. E mi è venuto vicino e io mi sono sentita presa in un abbraccio, ha strinto le ali e poi è ritornato nel cielo ed è sparito ma è stata una sensazione mh, troppo bella. E, e sono successe queste cose nel giro di pochissimi giorni, da, da Padre Pio all'Angelo, che mh, è stata una cosa così mh, repentina, perché chissà poi perché eh, era il cielo così, mh, così nero, e, e c'era un gran freddo, c'era il vento, e io ho voluto che mi aprissero il portellone, non, non me lo spiego perché avevo la coperta fino a qua su perché era proprio freddo però ho chiesto proprio di, di, di, vedere, di vedere fuori forse, non lo so, forse nella testa qualcuno mi aveva detto che dovevo farla aprire Certo luce, certo ma eh, vedrai che si mette in contatto con te il eh, tuo marito. Eh. Basterà perché magari non, non stiamo tanto attenti, bisognerebbe stare più attenti eh, alle cose che succedono, che succedono in casa, che succedono fuori, eh, perché a volte non, non stiamo tanto attenti un po' distratti dalla vita, da, da, dalle cose che... bisogna fare tutte le cose con la fretta con, e non stiamo attenti alle piccole cose che magari si possono formare dei cuori, una farfalla, un cedino alla finestra ma delle cose anche piccole però a volte non, non stiamo tanto attenti No, Rosalba, il, il paradiso, il, io, io ho visto tutta una cosa bianca, bellissima, non ho visto persone, però sentivo che non ero sola, eh, mi è rimasto tanto impresso il profumo che c'era, che non ho più sentito da nessuna parte, e l'amore che c'era, che un amore universale che, che qui non c'è. Io non ho paura di andare di là. Io ho paura del, del dolore, del dolore sì. Anche perché ora ho sentito uno grosso e, e questo è stato un dolore molto molto forte. Laura, così com'è? Eh, no. Però eh, io no, non cerco nessuno. Vengano loro da me quando e come vogliono e quando possono. Però se viene, se viene qualcuno, stai pur certa che io il messaggio te lo faccia avere. No, non è come la Terra, te l'ho detto. No, sono, sono come tutti, con tutti i difetti che si possono avere, tutti, tutte le persone che sono qui, qui sulla terra. Serena, aspetto che tu mi contatti, eh? Serena Cugnal, aspetto, eh? E poi dimmi quando cominci. Lala. Vedi, sono cose che succedono, sono cose che succedono e forse avevi bisogno di, di un aiuto, di un aiuto anche solo di una parola, anche solo di, di vedere una fotografia, non lo, non lo buttare. Eh, Donatella, guarda, è stato proprio bello, eh? non me lo sarei mai aspettato, ma sono cose che mi sono successe così, ehm... forse hanno visto che, che stavo proprio male. Eh? Buonasera a tutti. No, Laura, questo non lo so. Questo non lo so. Grazie, Ingrid. Ma intendi il pallo santo, intendi. Aspetta, come si chiama? Intendi que, quei pezzettini di legno incenso? Sì, sì, Serena, chiamami pure quando vuoi. Domani mattina non ci sono, però poi ci sono, ci sono eh, ben tranquilla. Laura, dimmi qual è questo palo santo. Che, che non lo so. Allora, Il, la, la candela ve lo ricordate tutti come fare, vero? Che Chi magari no, non mi ha visto altre volte, io ho insegnato come si fa a... Buonasera Raffaella, come si fa a a cercare di parlare con qualcuno nell'oltre tramite una candela. Carmen, sì, sì, sì, ti aiuto con la preghiera perché voi, voi avete tutti aiutato me e tanto, tanto, tanto, tante, tante persone mi hanno aiutato. e Io lo sentivo questa cosa. E... E posso dirvi che funziona funziona veramente eh, le, le preghiere poi messe insieme da tante persone arrivano più dirette allora marco io l'ho già detto tanto, tanto tempo fa, mi è capitato più di una volta, ma io ti parlo di anni fa, eh. Ti parlo di, di anni fa quando, quando lavoravo, che saranno circa 22 23 anni fa. Uh, una sera tornavo, tornavo dal lavoro. E tornavo sempre tardi perché il ristorante chiudeva tardi e sicché non era mai prima del luna e una sera io andavo a lavorare con, con, con il mio motorino e vedo sul monte Serra di Marco sei stato qui sicché che ti ho fatto vedere dov'è e un oggetto grande grande grande era tipo una I grandissima sopra il monte e accanto c'era un triangolo allora questo, questa cosa aveva tante luci tante luci colorate giallo, verde, blu, rosso, si accendevano a intermittenza quando questa I e quando questo triangolo e io mi sono fermata per vedere, cioè non mi rendevo conto se, eh, se ero io che vedevo qualcosa che non andava o se c'era davvero. Allora mi ricordo avevo il primo telefonino, eh, telefonai su dove passo io. E lei mi fa, perché? Ho detto, no, vieni subito. Sì, che è, è tornata immediatamente, perché sono... sono io che vedo qualcosa che non va o, o veramente c'è qualcosa che non va? E anche lei ha confermato. E siamo stati lì un bel po'. Poi lei voleva aveva la macchina, voleva, voleva portarmi su e io gli ho detto di no, perché c'era una macchina scassata e la strada per, per il Monte Serra non è, è una strada di montagna e non era il caso e poi era troppo tardi, io non dovevo venire a casa, però questa luce eh, l'ho vista per... Per un bel po'. E questa luce si è ripresentata sempre nel solito posto, sempre la solita ora, il 27 di luglio, per tanti anni. Ho avvisato le autorità, e mi chiesero di star zitta e e mandarono il giorno dopo, la notte dopo, due aerei militari che facevano la spola avanti e indietro. Uno andava e uno tornava. Ma non, non ho mai saputo niente. O, parlai con, con delle persone del circa 77 di Firenze. E una sera d'estate vennero, questi signori, erano in tre. E siamo stati su una bella terrazza fuori, siamo stati fuori sulla terrazza. Radio. Sapete quelle radio che hanno ehm, i camionisti per, per parlare? Io avevo questa radio perché ho sempre avuto problemi di sonno e allora quando tornavo anche da lavorare ehm, chiacchieravo un po' alla radio, C avevo tanti amici, un po', un po' si rideva, un po', un po tutto e questi signori mi disse guarda se nel frattempo eh, succede qualcosa chiamaci subito o col telefonino o con la radio tanto abbiamo la radio accesa sono andati via saranno stati una ventina di minuti io sono venuta in casa però mi sono messa alla finestra, che dà proprio in quella zona. E mh, è subito è, è apparso questo, questo solito segnale. Allora ho provato subito a chiamarli col telefono, il telefono non funzionava. Ho provato col telefono col fisso, non funzionava. Allora l'ho chiamata alla radio, la radio non funzionava. Ho provato un bel po', poi mi sono resa conto che loro non dovevano vedere questa cosa. E il giorno dopo mi hanno chiamato e mi hanno detto: Mi dispiace, dice che non è venuto niente. Ho detto: No, no, sono, sono tornati, però. Eh, non si sono voluti far vedere da voi. Io non ho mai capito questo, questo segnale, perché probabilmente è un codice, ma io no, non lo conosco, perché queste, queste luci erano parecchio intermittenti. Non credo che fossero, non credo che siano gli extraterrestri delle delle persone, non so, cattive. Io penso che se vogliono venire da noi, vengano, vengano forse per aiutarci o per farci capire dove abbiamo sbagliato. E vengano, magari ci, ci possono aiutare a capire bene delle cose che non vanno in questo mondo qui, perché sicuramente loro sono molto più, più avanti di noi. Ma ci picchia questo Covid? Ah, vi rispiego la candela allora dovete prendere una candela possibilmente chiara o bianco insomma chiara eh, l'accendete e ve la mettete davanti non ci deve essere corrente eh? corrente d'aria perché eh, Che ci vuoi parlare, se questa persona arriva, la candela si allunga, allunga la fiamma. E, e questo vuol dire che c'è qualcuno. Poi te devi fare le domande, però non puoi pretendere che la candela ti risponda a parole. La candela ti risponde muovendosi: se la candela, quando fai la domanda, perché Prima si fanno vedere che ci sono e poi si riabbassa. Te fai la domanda se la cella si rialza un'altra volta, è un sì. Te devi fare domande dove la risposta è sì o no. Se la risposta è sì, E mi è successo anche in diretta a me, eh, tanto tempo fa, che eh, era venuto un mio amico, eh, dentro proprio eh, la fiamma, c'è cioè, la fiamma arancione o rossa e poi c'è l'alone giallo. Dentro il rosso, se uno lo guarda bene, a volte si forma un viso e questa è una cosa bellissima è una cosa che Come mai si è bloccato? Ecco, ecco, c'è la bimba che fa tutto. Aveva pure l'altro filo. Ecco, ora... Mi dispiace che sia bloccato ora. Spero che sia ritornato tutto, tutto a posto. La, la, la mia nipotina, che è la segretaria, ha rimesso tutto a posto, ha messo un altro filo. Non, non lo so io. cosa Si blocca sempre. Oh, Signore. Porca miseria, mi dispiace. Allora, io poi... Virlen. sì però forse dovresti cambiare un pochino il carattere anche te, eh? Devi essere un pochino più, più morbida. Sei un po' troppo, um, un po troppo severa con, con te stessa e con chi ti sta vicino. Perché cerca di essere un pochino più morbida. Ok? Sto meglio Cecilia. Non posso dire bene, però sto meglio. Ah, allora vi rispiego la candela, Simo. Ricordati che la candela non ti dice solo un sì o un no che devi fare domande precise. Se la candela si alza, cioè fa la fiamma alta, vuol dire che è un sì. Se la candela torna bassa o si muove, è un no. E allora puoi fare un'altra domanda. E eh Francesca, mi immagino che un figlio è una cosa... Io penso che sia il dolore più grosso che possa esistere al mondo. E... Pensalo nella luce. nella luce. Che, che nascono e poi ehm, sono, non, non, possono, non possono crescere perché nascono e, e vanno subito nell'oltre e perché per andare in cima, in cima, in cima alla scala avevano solo bisogno del dolore della nascita per arrivare in cima. E' è brutto da dirsi, però, ve lo dico proprio da, da mamma e da nonna, eh, deve essere un tremendo, però pensate che sono nella luce. Hanno, e, e loro stanno tanto male se, se si piange di qua. Perché ogni volta che, che, una, che si piange, che ci si dispera, che non si accetta, il loro viaggio loro si bloccano e non possono andare in cima a questa scala, sicché ehm, hanno bisogno di. possiate comprendere, che sono andati di là perché erano già perfetti, perché di là c'è la perfezione, qui no, di là c'è la perfezione. Va bene Cristina, aspetto. Paola, se non ti ho scritto, no. Non avevi già fatto questa domanda? Quando, quando arrivano vi avverto subito perché sono io, tutti questi nomi. Io, Allora Cecilia, intanto devi vincere te. Io ti posso aiutare, però devi essere te a volerlo. Perché la depressione, sì, ci vogliono i medici, ma devi metterci tanta, tanta forza di volontà a te, eh? perché c'è bisogno di volontà. Non lasciarsi andare, no, no, no. Maria grazie, guarda, non posso parlare di questo argomento. Perdona, semmai te lo farò in privato. Marco... Ehm... Era una cosa fissa e ti posso dire che l'aeroporto militare mi ha creduto perché sennò no, eh, non faceva, non mandava due aerei tutta la notte. E poi mi avevano chiesto di stare zitta e poi la sera quando siamo tornati dal lavoro, perché a quel punto anche la mia collega è voluta passare dalla strada mia, c'erano le macchine parcheggiate in doppia fila per circa tre chilometri allora noi non l'avevamo detto però qualcuno l'aveva detto l'aveva visto e quella sera lì non c'era niente e questa cosa me la sono tenuta per, per tanti anni poi e poi come sono venuti sono spariti io, di la verità, tutti gli anni ci sto un po' attenta, eh. Sto alla finestra fino a tardi. Magari le due non ce le faccio più, però mezzanotte e mezza, l'una, sì. E non, non c'è più niente. Non lo so che luci erano. Però no, non ci sono state più. E ti posso dire che... In cima al monte ci sono solo le antenne, ma non sono in quella zona lì, perché era solo in un punto particolare. E in quel punto lì non c'è antenne, non c'è ristorante, non c'è niente. Perché poi ci sono andata diverse volte. Silvia, sicuramente sta bene, perché nell'oltre stanno tutti bene. Ah, no grazie Ma, maria grazia no, non ti scusare poi ti dirò in privato ok comunque andrà tutto bene vedrai che le cose si sistemano questi erano ancora di un paio di mesi Eh, sì Cecilia, però magari mi aiutavano ma probabilmente era che mi dovevo fermare un po' probabilmente dovevo dovevo fare qualcosa che non avevo mai fatto mai come in questo momento ho sentito l'amore e la vicinanza di mia figlia che gli ho invaso la casa perché io ho le, le camere al secondo piano una casa ristrutturata ma vecchia che per portarmi in ospedale ci sono voluti i pompieri perché la lettiga non passava dalle scale e i pompieri mi volevano calare dalla finestra e forse non è stato il caso e, e qui, qui da me non arriva nell'ambulanza e i pompieri sono venuti con una camionetta perché c'è una strada stretta con una curva e non, non si passa che è stata un'impresa anche eh, scendere, è stato molto doloroso anche quello perché le, le... i ragazzi dell'ambulanza hanno un altro modo di fare invece i pompieri sono un po' più, un po più rudi però eh, dovevano fare così e non c'era altro motivo. Oh, Fiore, mi dispiace tanto, tanto, tanto. Fiore, che tu sia italiano o straniera per me è indifferente perché sei, sei una persona. Mi dispiace proprio tanto, tanto. Guarda di, di rivolgerti. Io posso solo pregare per te, però prova a sentire qualche, qualche autorità, se ti possono aiutare, se ti danno una casa, se ti danno una stanza, perché non è giusto vivere in macchina. Io, io non so come posso aiutarti, se non con la preghiera, ma è pur certa che ci sarà nella preghiera mia. Patrizia, tuo figlio muore sei lì, eh? Allora, ora sei troppo agitata. Ora ti sei agitata, sei, sei, sei commossa, sei. C capisco. Allora, lascia la candela, lasciala lì, bevi un bicchiere d'acqua, poi rimettiti davanti alla candela, prendi una sedia, ti metti lì e prova a parlare con tuo figlio. Ma mi raccomando, prima avevi un bicchiere d'acqua, perché ora ti sei emozionata troppo, ok? Mamma mia, certo ha fatto una strage questo Covid. Io l'ho avuto in dono e io lo dono, perché ve l'ho detto che io sono guarita, tanti tanti anni fa, avevo, avevo dei problemi grossi alle ossa, avevo fatto anche un altro trapianto osseo perché avevo dei tumori, ma nel giro di poco da uno sono diventati tre e, e poi sono guarita perché perché mi hanno aiutato e come mi hanno aiutato e mi hanno, mi hanno detto che io dovevo aiutare. Germana, sì, sicuramente, provo a aiutarli come vuoi, però io per poter aiutare ho bisogno di fotografie, perché... Io faccio la pronoterapia sulla fotografia, capito? Non importa che tu me la spedisca, basta che tu me la metta anche in privato, su, sul telefonino, sul computer, dove vuoi, e tanto rimangono solo per me. E quando poi ho fatto, dopo qualche giorno, perché è una cosa che va fatta per qualche giorno, E, e poi le cancello eh? perché non le tengo tutte le foto se sennò... no. Eleonora mandaglielo te mandaglielo te il bacio perché loro lo sentono te non li vedi ma ci sono, sono più vicino di quanto tu possa immaginare mandagli te tutti i baci che vuoi Dille una preghiera Canta una canzone che a loro piaceva. Ricordati che cantare e pregare due volte... Rosanna, ti sei in Canada? Per questo non, non so risponderti del vaccino, ci vuole, ci vuole un medico, io non lo so davvero. Sì Germana, mandami tutto su Messenger. Prova, prova a tornare, me, prova, prova a tornare dal sindaco. Rompili le scatole, mettiti lì fissa. Ti voglio raccontare una cosa. Quando siamo venuti a stare in questa casa qui, ehm, c'era un impianto dell'acqua sulla strada molto, molto vecchio. E l'acqua qui non arrivava mai. Avevamo messo un deposito, ma l'acqua non arrivava. Sicché era un pasticcio, era d'estate, un caldo bestiale e non avevamo mai acqua, mai, mai, mai. Dovevo andare alla fontana a prendere le taniche d'acqua, portarle a casa per far da mangiare, per, per rigovernare, per, per lavare. Era un pasticcio tremendo. E poi eh, anche per lavarsi era, era un pasticcio chi è abituato cioè tutti siamo abituati a lavarci a lavarci sotto la doccia con l'acqua corrente e non si può lavarci nel catino perlomeno io non so più e, e gliel'ho chiesto una volta al sindaco gliel'ho chiesto due gliel'ho chiesto tre alla fine un giorno non ce l'ho fatta più sono andata in comune e mi sono sono andata in comune con un asciugamano sul braccio, una saponetta da una parte e uno shampoo dall'altra. E c'è il comune e c'era dentro, dentro proprio il comune, dentro l'ingresso, c'era una panchina. E io mi sono messa lì seduta con questa roba in mano. Passavano, passava la gente e mi chiedeva cosa facessi lì. E io dicevo che aspettavo il sindaco perché volevo, volevo fare un bagno e se non mi dava l'acqua andava bene anche a casa sua non ci credete eh? ma dopo tre o quattro ore io non mi muovevo ho detto, ho detto a mio marito io finché non, non danno l'acqua non torno più a casa perché io ho bisogno di lavarmi e sono passati tutti, tutta la gente che lavora in comune, tutti gli assessori, i vigili, tutti. E tutti mi facevano la solita domanda e io rispondevo a tutti uguali, ma non con cattiveria, Rispondevo che avevo bisogno di fare, di fare una doccia perché non sentivo la necessità. Beh, era prima di mezzogiorno, è sceso il sindaco e mi ha detto vada pure a casa. Io dissi no, no, non posso andare a casa perché io ho bisogno di lavarmi, eh, vengo a casa sua. No, mi disse vai a casa perché l'acqua ce l'hai. C'era davvero l'acqua. Ho potuto finalmente accendere lo scaldabagno e dopo un momento farmi la bella doccia. No, Non potete immaginare, e te, eh, insisti con la casa, insisti, insisti, insisti, perché se non li rompi le scatole, no. poi per disperazione te la trovano. Quando, quando fai in quella maniera lì, vogliono che tu te levi di mezzo e in qualche maniera te la danno la casa, vai. Poi al momento che trovi la casa, adattati a qualsiasi lavoro. Guarda, tutti i lavori sono onesti, tutti, basta non andare a rubare, qualsiasi cosa. Io ho fatto di tutto e non mi vergogno, ho fatto anche lavori più umili. Però quando c'è bisogno di lavorare eh, ci si adatta a tutto. Tutti i lavori sono necessari. Sicché qualsiasi cosa, vai a pulire le scale, vai qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, ma accetta tutto, perché poi da una cosa non ti riceve fiore, no, no, no, no, mettiti lì e non ti muovere, dammi retta, non ti muovere dal comune, vedrai che non, non possono chiamare i vigili per mandarti via, dammi retta, fallo perché... No, no, no, no. I cani ora entrano da tutte le parti, eh? non c'è nessun problema. I cani possono entrare nei ristoranti, nei treni, da, da tutte le parti. Figurati se non possono entrare in un comune. Vai tranquilla. Però devi essere decisa e educata, eh? mi raccomando. Le cose vanno chieste sempre per favore. Ok? Ragazzi, si è fatto tardi. Io comincio a essere stanca e faccio la, la banate, è un grande lavoro. E, tu sapessi quanto l'ho cercata io in quei giorni che stavo male, non si è trovato okay. nessuno. E, ora fortunatamente eh, per il momento non, non c'è bisogno, però eh, è un lavoro importante quello, basta farlo con il cuore. Va fatto, va fatto con amore perché le persone anziane hanno più bisogno, hanno bisogno anche di un sorriso. Non, non c'è bisogno di tante cose, però una persona che sta male, una persona anziana, ha bisogno di un sorriso e non di cattiveria. Perché a volte si vede tante cose nei telegiornali così brutte, e c'è tante badanti cattive, ma c'è anche tanta gente per bene. Ok, io vi do la buonanotte a tutti. Vi ringrazio ancora tanto, tanto, tanto per tutto quello che avete fatto per me. E se potete, ogni tanto fatela ancora perché non ne sono ancora fuori del tutto. Però, però vi devo dire grazie, grazie, grazie perché mi avete aiutato in tutto con una parola, con un messaggino, con una preghiera. Io ho sentito la vicinanza di tutti. Vi ringrazio ancora tanto. Buonanotte a tutti e spero a presto.